è la villa dei capitani abbiamo visto prima il parco che ha delle aperture su vicola tramontana e su via roma a sud tra l'altro in questo parco passa il seveso ha come confine a, a sud via roma a nord il parco monti che è sopra e di cui vedremo il castelletto qui da lontano volendo lo si può vedere da un po' più vicino a est c'è il seveso e a ovest ovviamente c'è la via Gramsci No, no. a est, est c'è la via Gramsci e a ovest c'è il Seveso che fa da confine questa villa è del 1717 è stata fatta perché c'era Antonio Calderara che è diventato feudatario di Paderno tra l'altro nel, nello stesso periodo in cui c'era nuovo feudatario a Dugnano e quindi giustamente era stato nominato da Carlo V, Carlo VI, e giustamente si è fatto la villa, perché aveva bisogno di una bella residenza. Se notate la, villa, la meridiana di, di della villa dei Capitani d'Arzago, se guardate c'è il simbolino al centro dei Capitani d'Arzago.